Ciao a tutti, oggi prepareremo carciofi, patate e piselli in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a spicchi, piselli, cuori di carciofo tagliate a spicchi, aglio, olio evo, acqua, vino bianco, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio. l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 aggiungiamo i piselli le patate li facciamo insaporire per 5 minuti 100 gradi anti velocità soft aggiungiamo adesso i carciofi il vino Ed azioniamo il bimby per 3 minuti 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, il prezzemolo. Il pepe, il sale, ed azioniamo i bimbi per venti minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. I carciofi, le patate e i piselli sono pronte, andiamo a impiattare. Carciofi, patate e piselli in umido. Grazie e alla prossima ricetta!